oggi è il 14 novembre 1831 muore Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1991 autorità americane e scozzesi accusano la Livia per l'attentato di Lockerbie 1893 nasce Carlo Emilio Gadda Commenta il Fatto del Giorno Luca Ubaldeschi, direttore Il secolo XIX. Una svolta per la medicina, il primo trapianto di cuore in Italia.